Buongiorno a tutti, sono Federico De Stefani, amministratore legato e Presidente di SIT. Oggi vi voglio parlare di come in SIT riusciamo a perseguire una crescita sempre più sostenibile e snella. Parte dei progetti che alimentano questo percorso hanno a che fare con la trasformazione Lean che SIT ha iniziato ad adottare un anno fa e che oggi, con soddisfazione, sta portando i primi importanti risultati. Un percorso che richiede molto tempo ma che per essere davvero efficace deve fare parte del dna dell'azienda di tutta l'organizzazione e soprattutto di tutte le persone di sit ci sono degli obiettivi che a mio avviso dobbiamo perseguire nel medio periodo tra i quali il miglioramento del nostro livello di servizio verso il cliente una profonda semplificazione e razionalizzazione dei processi sia interni che legati al mondo della fornitura una diffusa digitalizzazione dei processi e ragionare sempre più sistematicamente in termini di costo globale e quindi cercando di eliminare le attività che non generano valore aggiunto quali trasporti inutili, scarti, sovrapproduzioni anche beneficio della sostenibilità dell'azienda. Ognuno di noi ogni giorno può fare la differenza nel raggiungere questi obiettivi che ci porteranno da un lato a lavorare meglio e dall'altro ad assicurare un miglioramento costante della qualità dei prodotti e dei processi offerti ai nostri clienti esterni e interni. Pertanto non limitiamoci a fare la Lean, ma puntiamo a essere Lean e quindi migliorare la nostra organizzazione a partire dai nostri comportamenti, adottando una mentalità snella e proattiva per affrontare al meglio le sfide del futuro. Be Lean, be Sustainable.